qua è <ride> partito okay. quest'oggi è il mio compleanno allora. fortunatamente al B&B non ci sono entrate e uscite siamo riusciti a liberarci piuttosto presto direi mezzogiorno e mezzo il mio amoruccio oggi mi ha fatto una sorpresa e quindi ha organizzato una giornata a tappe io non so nulla di questo itinerario ha impostato sul navigatore e adesso seguirò il suo tracciato prima tappa a sorpresa siamo arrivati da bricoman vediamo cosa ci aspetta in seguito la seconda tappa di questa giornata e chi non vorrebbe mai passare il giorno del proprio compleanno all'IKEA andate sulla fiducia questo sono ancora io non so quanto tempo è passato da quando siamo entrati happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Kiko happy birthday to la giornata è stata lunga, finalmente mi posso concedere la mia torta di compleanno. Grazie mille per gli auguri Mari e esprimo un desiderio.